In questo video tutorial proviamo a gestire delle immagini nella nostra sidebar destra per ottenere un link diretto a una data risorsa web oppure un link a una sezione interna nel primo caso noi ci riferiamo a questi link tipo link al miur che punta direttamente al sito del MIUR o, o all'ufficio scolastico piuttosto che a porte aperte sul web poi vedremo dei link invece posizionati internamente a una sezione vedete no? questo è un giornalino, scusate qua, link utili studenti, punta studenti.it che è un sito che appare nella lista soltanto della pagina studenti, così come i precedenti apparivano soltanto nella home page poi ci sono invece dei link che puntano a delle risorse interne partendo da immagini, trasparenza, notazione in merito e decertificazione che invece sono presenti in tutte le pagine vediamo un po' come fare andiamo sul sito di prova eccolo, e il, il plugin che ci consente di avere questi link soltanto in alcune pagine si chiama widget logic che è un plugin molto utile che ci consente di avere delle aree personalizzate in alcune pagine e non in altre in questo caso io l'ho già scaricato e lo troviamo nei nostri link di plugin installati vedetelo qua per poterlo installare, è necessario andare in plugin, aggiungi nuovo e scrivere qua, widget logic, cerca plugin ecco che qua appare, vedete qui appare come già installato ce n'è un altro suo fratello che si chiama widget logic visual che è molto simile al precedente, però abbiamo provato entrambi siamo tornati un po' al precedente che richiede un minimo proprio minimo di codice ma tutto sommato è più veloce da utilizzare bene adesso torniamo al nostro obiettivo che è quello di gestire dei link per prima cosa se noi tornando al nostro sito modello intendiamo far partire i link da un'immagine dobbiamo avere l'immagine a disposizione immaginiamo che vogliamo utilizzare questi banner mio ufficio scolastico porta aperte sul web tasto adesso del mouse, salvo immagine con nome, vedete l'abbiamo già salvato, salvato nella nostra raccolta immagini, benissimo, adesso si tratta di creare il link, torniamo nel nostro sito che stiamo costruendo passo a passo e la prima cosa da fare è nella gestione dei link andare col mouse in corrispondenza della voce link, categorie dei link, questo ci consente di differenziare i link per sezione. Metteremo una prima categoria chiamata link utili, che sarà quella che utilizzeremo in home page, e mettiamo una seconda categoria, ad esempio link utili studenti, così come creeremo domani anche link utili docenti, link utili genitori e via discorrendo, che andremo poi a collocare all'interno della pagina degli studenti. Creata la categoria si tratta di aggiungere dei link, quindi da link aggiungi nuovo nome del link, ad esempio MUR, indirizzo web http://www.istruzione.it, descrizione. Potremmo scrivere link al sito esterno del ministero dell'istruzione in realtà andiamo proprio a questo perché il link ci porta solo alla, sezione, alla parte istruzione del MIUR e a quale categoria lo associamo? lo associamo alla categoria link utili poi avremo anche la possibilità di mettergli l'immagine di partenza aspettiamo perché mi sono dimenticato di caricarle quindi per il momento aggiungi link visto che ho parlato di una dimenticanza vado subito a risolverla andando a caricare le tre immagini dove le carico le tre immagini visto che non sto facendo un articolo li carico su media media, aggiungi nuovo selezioniamo file e ci andiamo a selezionare le immagini che preleviamo da PASO 2013 in particolare MIUR logo eccolo qua mettiamo un titolo che potrebbe essere MIUR logo tra parentesi e lo stesso testo alternativo benissimo e qua vedete che abbiamo qua anche l'indirizzo dell'immagine del, dell doppio clic o triplo adesso vediamo un po' come riusciamo a prendere tutto CTRL-C salva tutte le modifiche andiamo adesso nel nostro link link avevamo tutti i link Mure, modifica e ecco che andiamo ad aggiungere quella posizione in pratica dell'oggetto scaricato che va direttamente dalla cartella Apolloz in indirizzo immagine CTRL V e a questo punto risalviamo ecco l'operazione che noi abbiamo fatto adesso per il sito del MIUR dovremmo farla poi su tutti gli altri ma vediamo adesso come inserire questo e poi un domani che abbiamo messo anche gli altri link con le altre immagini nella nostra home page per fare questo andiamo in aspetto Widget e diciamo che nella barra laterale 2 occorre mettere dei link li aggiungiamo in questo caso stiamo usando la modalità accessibile in quale categoria? nella categoria link utili ordinato si può scegliere il tipo di ordinamento si può dare anche un punteggio dei link in modo da poterli ordinare secondo la nostra scelta per il momento non la mettiamo mostra immagine e link mostra nome mettiamo anche mostra descrizione vediamo che cosa capita widget logic, questo è importante dobbiamo dire che questo, questa immagine questo link non compaia dappertutto se noi qua gli facciamo un ok compare in tutte le nostre pagine No, come facciamo a dire che deve comparire soltanto in un page è una, una cosa semplice scriviamo is underscore Home, parentesi aperta, parentesi chiusa, doppio pipe, che sta per or, is, underscore, front, underscore, page, parentesi aperta, parentesi chiusa. Ogni qualvolta noi desideriamo che un contenuto appaia soltanto nella barra di destra dell'home page, scriveremo questo. Dicevamo barra di destra, ovviamente vale per qualsiasi barra, scegliamo barra laterale 2, posizione numerico che dice che sta più in basso Salvo il widget vediamo se funziona se funziona che cosa ci aspettiamo? che non page da una certa posizione appaia il l'addizione link utili che sarà poi un titolo di livello 2 sotto l'immagine del miur del bannerino del miur e linkando dovremo andare sul sito istruzione vediamo se è vero visualizza sito eccolo che compare qua lì eh, vedete c'è qualcosa in più queste qua adesso le togliamo forse ci basta avere soltanto il link vediamo che funzioni ecco funzionato ci siamo resi conto che avevamo due indicazioni aggiuntive che non ci interessavano beh allora andiamo a sistemarle andiamo qua su link e andiamo a deselezionare nome link e descrizione link salvo widget prossimo lo faremo in modalità di trascinamento eh? giusto per vedere i due modi andiamo a vedere adesso il nostro sito vedete c'è soltanto l'immagine con il nostro link dovessimo poi aggiungere un altro provate perché vedete che si posiziona sotto no? in realtà questo è un elenco puntato che attraverso il foglio di stile non viene mostrato con nessun tipo di puntino o altro se andiamo in un'altra pagina vedete che non lo troviamo Ah, non allora ho sbagliato qualcosa, non ha preso il widget logic andiamo di nuovo la nostra barra laterale e vedrete che qua non compare riscriviamolo is home pipe pipe is front underscore page capita a volte questo lo risalviamo poi magari lo chiudiamo lo riapriamo c'è, meno male forse non l'avevo salvato al momento giusto, visualizza sito qui c'è il nome andiamo in docenti e non c'è più studenti non c'è, perfetto adesso mettiamo un link per gli studenti, immaginiamo che puntiamo al sito studenti.it e questa volta lo facciamo senza immagine dovremmo aver capito ormai come ci dobbiamo comportare abbiamo necessità di avere la categoria del link e ce l'abbiamo e abbiamo la possibilità diciamo necessità di aggiungere il nuovo link il nome lo chiamiamo pure studenti.it indirizzo web http www.studenti.it link esterno al sito Studenti.it, poi uno può anche ovviamente aggiungere no, appunti, risorse per gli studenti, quello che uno vuole. Scriviamo però esterno in modo corretto e dove lo andiamo a mettere? In corrispondenza della categoria Link Utili Studenti, cioè noi stiamo differenziando i vari link secondo una loro caratteristica comune, Qu tutte quali riferite agli studenti andranno a finire lì. Benissimo, detto questo, non mettiamo l'immagine, abbiamo detto, aggiungi link, ma non compare ancora, affinché compaia nella sezione studenti, dobbiamo andare ad operare sul widget, in barra laterale 2, aggiungiamo un altro link, eccolo qua, non tutti i link, ma link utili studenti, mettiamo soltanto il nome, Immagine non c'è. Widget logic: ecco in questo caso c'è da fare una precisazione. La pagina, come va scritto il link a una pagina? Si scrive is underscore page, poi nel tra le tonde racchiuse da apice, apice singolo si deve mettere il nome della pagina, così come appare. Poi vi dico in che posto: studenti si chiude l'apice, si chiude la parentesi e si dà un bel salva chiudiamo, per correttezza ricontrolliamo che si sia stato preso widget logic perfetto, andiamo a vedere con visualizza sito qua non compare in studenti, eccolo qua link utili studenti, compare solo il testo perché non abbiamo utilizzato un'immagine a supporto se andiamo in genitori non dovremmo trovarlo vedete che non c'è bene, adesso vediamo invece come inserire il altri due elementi anzi mi correggo un po' a costo di rendere meno bello questo video tutorial dedicheremo un video tutorial apposito per la gestione di queste due pagine importanti con le loro sottopagine che sono la decertificazione e la parte sulla trasparenza, brutazione e merito